Arrivano dei bip. Sì. Bip. Quindi qua sta partendo la diretta. Vediamo quando mi dà la conferma. Mm -hmm. Sì. Quindi andate su. Sì. L'avete vista? Sì, io l'ho vista. La Vabbè, prossima prossima. La pagina punto terra sta partendo la diretta vediamo quando mi dà la conferma mm -hmm. franci tu la vedi ok allora io intanto la giro alessandra sì. uh. quindi andate su o sì. uh, allora, dovete vedere. togliere l'audio di facebook la Vabbè, prossima la pagina punto terra sta Possiamo partire. Ok, vado. Sì. Aspetta un secondo, faccio anche un titolo sulla pagina di terra o lo condivido e basta? Non lo so fare come vuoi. Aspetta. Perché penso... sennò viene... Vabbè, lo condivido e basta, ci metto solo l'hashtag, dai. Considerate che è già partito, quindi usiamo la chat per comunicazione okay. adesso. Allora, intanto buonasera a tutti, siamo qui a fare questa, questo incontro conferenza stampa via Facebook eh, ghetti, pieni, ghetti pieni scaffali vuoti. Noi mh, siamo partiti da questa considerazione eh, a, a partire da un problema che c'è nell'agricoltura italiana e a partire da una situazione drammatica che si ha nei, nei ghetti, soprattutto nel sud Italia, in Puglia, in Calabria. I ghetti i insediamenti informali in cui vivono i lavoratori migranti oggi sono pieni. Ci sono centinaia di persone che vivono in questi insediamenti ehm, e che vivono in condizioni molto disagiate normalmente e che oggi sono tanto più disagiate in quanto siamo in piena emergenza coronavirus e quindi rappresentano innanzitutto un problema umanitario per le loro condizioni ma anche un problema sanitario di salute pubblica perché evidentemente nelle condizioni di affollamento in cui stanno è più facile che se vengono contagiati il virus si diffonda. Questa condizione disagevolissima si somma anche ad un altro tipo di problema e cioè che ciò che sta accadendo in queste settimane è che l'agricoltura italiana sconta una grande carenza di manodopera. Le associazioni datoriali, ma anche i produttori, anche i sindacati, eh, sì, ci stanno raccontando che sostanzialmente quest'anno non ci sono, c'è una mancanza di braccianti perché, perché il bacino di lavoratori dell'est Europa che normalmente arriva per la raccolta stagionale che sta avendo inizio in questo, in questo periodo, non stanno arrivando, i braccianti dalla Romania, dalla Bulgaria non vengono, un po' perché è difficile muoversi, un po' perché le frontiere sono chiuse, ma anche perché ragionevolmente hanno anche timore, visto le notizie che vengono dall'Italia, e in particolare dal nord Italia. La sommatoria di, doppio, diciamo, di questa doppia problematica il fatto che noi abbiamo un problema umanitario in casa, con degli immigrati in posizione non regolare che vivono in questi ghetti informali e che non possono essere impiegati proprio perché non hanno... Le, le, lo status per avere un permesso di soggiorno eh, stagionale o comunque un permesso di soggiorno regolare e la mancanza di eh, manodopera nei campi ha portato la FLAI insieme a Terra Onlus a lanciare un appello al, ad alcuni, ai ministri interessati, quindi al ministro degli interni, al ministro per il sud, al ministro dell'agricoltura e al ministro del lavoro, oltre che al presidente della Repubblica, dicendo cioè, diamo uno status, facciamo una regolarizzazione per questi lavoratori che vivono in queste condizioni, per consentire loro a, di uscire da queste condizioni e poi di essere anche impiegati in un'agricoltura che è sempre più carente eh, di manodopera in questo periodo particolare. A questo appello hanno aderito eh, tantissimi, eh, hanno aderito diverse organizzazioni, più diversi eh, altri singoli eh, individualità. Hanno aderito InterSos, aderito Oxfam, aderito Medu, aderito Terre Libere, più, ve ne leggo alcuni, ma insomma poi potete vedere sul sito di terra, sono tutti indicati, aderito Don Ciotta, il presidente di Libra, aderito Roberto Saviano, Luigi Manconi, Mimmo Lucano, Fabrizio Barca, il portavoce del Fronte delle disuguaglianze, Valentina Galderoni di diritto, Marco Mizzolo, ricercatore Orispet, e via dicendo. E eh, questo appello quindi ha cercato, sta cercando di smuovere, di smuovere un po' le cose e, ed è con i promotori dell'appello, insieme a coloro i quali sul territorio in, in Puglia ed in Calabria stanno lavorando per portare assistenza e per monitorare la situazione nei ghetti, eh, che parleremo oggi. E eh, quindi io a breve darò poi la, darò poi la parola a, a tutte le persone che sono, eh, che sono qui con noi, che intanto vi elenco perché non sono poche. E i nostri partecipanti a questa conferenza stampa a questo incontro non so neanche come chiamarlo sinceramente a cui noi siamo, siamo partecipanti abbiamo Giovanni Mininni che è il segretario generale della FLAI nazionale abbiamo Fabio Ciponti il direttore di Terra abbiamo Antonello Mangano che è responsabile di TerreLibre.org. Alessandro Verona responsabile medico unità migrazione di Intersos manderà un video e un altro video ci cioè arriverà da Mamadou DiA, sempre mediatore culturale. InterSos, dalla, dalla Puglia. Abbiamo Magdalena Iarsac della Flash GL di Foggia e poi dalla Calabria, Rocco Borgese, segretario Flash GL della Gioia Tauro e Laria Zambelli, coordinatrice del progetto Terra Giusta Medu, sempre in Calabria. Un'ultima eh, considerazione: che vorrei fare prima di cedere la parola ai partecipanti, è sul, mh, sul ruolo che oggi ha. Eh, anche la grande distribuzione organizzata. In questo discorso, noi siamo, mh, abbiamo un'agricoltura che è in affanno sia perché manca la manodopera, sia perché oggettivamente siamo in una situazione in cui è più complicato lavorare: è più complicato lavorare nei campi, è più complicato lavorare nei magazzini, insomma, quindi abbiamo, e poi soprattutto ci sono molti meno canali di, di vendita. Quindi l'agricoltura la sta scontando un, un calo importante di utili. La grande distribuzione organizzata, i supermercati invece stanno paradossalmente facendo molti utili perché sono rimasti gli unici eh, canali dove si può comprare il cibo, essendo chiusi ristoranti, i bar eh, e via dicendo. E, e quindi eh, è, bene, è importante forse ragionare anche sul ruolo che dovrebbe avere la grande distribuzione organizzata in questa grande partita. Noi oggi con Fabio Cicconta abbiamo pubblicato un'inchiesta su Internazionale che racconta come Eurospin, cioè il principale la principale catena di discount in Italia sta facendo in questo periodo degli acquisti a ribasso di prodotti, di prodotti alimentari in particolare della quarta gamma, delle in busta ecco, forse quello è proprio poi chiederò a Fabio di parlarne più diffusamente però quello è proprio quello che non si dovrebbe fare in questo momento In questo momento forse la grande distribuzione organizzata dovrebbe giocare un ruolo di quasi di eh, leadership morale di questa cosa di cercare di eh, mh, come dire, avere un ruolo nel riequilibrio degli squilibri e delle, che ci sono nella filiera e che oggi sono, emergono in modo eh, evidente. Detto questo, io chiederei eh, a Giovanni Minigni di cominciare a raccontarci eh, il senso di questo appello, come l'hanno pensato e soprattutto anche che tipo di reazione questo appello ha suscitato, perché loro la Fla GL e Terra l'hanno mandato a, a diversi canali istituzionali come dicevo prima, alla Ministra dell'Agricoltura, alla Ministra dell'Interno al Ministro per il Sud, alla Ministra del Lavoro e al Presidente della Repubblica e allora eh, quali obiettivi, oltre a quello che chiaramente è esplicitato cioè quello di ottenere una regolarizzazione degli immigrati eh, vi proponete di ottenere e che tipo di reazione fino adesso avete avuto? Giovanni a te. Grazie Stefano e eh, buonasera a tutte e a tutti. Eh, noi ci proponiamo di, di avere una risposta concreta su, su questo tema e eh, eh, parto proprio, proprio da questo, da, da, dalla tua ultima domanda, dalla, dal, dal ragionamento finale che facevi. Eh, noi non abbiamo ancora ricevuto una risposta ufficiale Abbiamo ricevuto, se così si possono dire, delle risposte a mezzo stampa, nel senso che la Ministra Bellanova ehm, ha più volte ehm, aperto su questo tema, così come il Ministro Provenzano, eh, in interviste che ha concesso alla stampa, eh, ma formalmente ancora non abbiamo avuto eh, diciamo, delle risposte proprio formali al nostro, alla nostra lettera che abbiamo pubblicato su Avvenire qualche giorno fa e che abbiamo poi fatto girare. Da cosa parte però la nostra lettera appello a Mattarella, a Conte, ai ministri interessati, ai ministri del governo? Parte da, da una considerazione che abbiamo fatto insieme a terra da, da un po' di giorni ormai, quando questa emergenza coronavirus eh, ci ha chiusi tutti quanti in casa, ha però individuato alcune categorie di lavoratori, di lavoratrici che devono comunque continuare a lavorare, voi per le, perché legate all'emergenza, quindi la gestione sanitaria, la gestione della protezione civile, della sicurezza e quant'altro, ma voi anche perché ci stanno tutta una serie di lavoratori, lavoratrici, purtroppo spesso dimenticate, mh, che sono i lavoratori e le lavoratrici dell'agroalimentare, che forniscono poi la, come dire, la, i beni di consumo alimentare che, che noi andiamo a comprare nei supermercati per continuare appunto a vivere chiusi nelle nostre case. E, e, e Noi abbiamo come dire, definito questi lavoratori al pari di quelli della sanità, appunto, lavoratori che, stanno, che hanno una grande responsabilità, che stanno svolgendo un grande ruolo sociale nel nostro paese, e, e perché naturalmente non è semplice andare a lavorare in fabbrica o in un'azienda agricola ehm, con, eh, con l'incombenza del virus, sapendo che poi molti altri settori hanno chiuso l'attività produttiva. Eh, quindi ehm, eh, stiamo gestendo delle situazioni abbastanza difficili come, come organizzazione sindacale perché stiamo applicando il protocollo sulla sicurezza che consente a queste lavoratrici e lavoratori di poter continuare nei luoghi di lavoro eh, a mantenere la, a garantire la produzione per tutto il popolo italiano ma anche a mantenere la, cioè a, ad essere come dire salvaguardate la loro sicurezza e la loro salute e proprio da queste considerazioni dal fatto che poi sono diventate eh, tristemente come dire Ripetute almeno due raccomandazioni che eh, gli esperti, i medici, i virologi, ma diciamo tutta, tutti i media continuamente ci ripetevano fin dai giorni scorsi. Eh, e considerando appunto quello che succedeva in altri, in altri luoghi di lavoro, non ci siamo chiesti cosa succedeva nei ghetti, perché? perché sentivamo appunto in maniera reiterata ripetere lavatevi spesso le mani. E poi eh, un'altra frase che sentivamo spesso, restate chiusi in casa. Bene, conoscendo molto bene perché appunto ci operiamo insieme a terra in queste, in queste situazioni, in questi cosiddetti ghetti, allo, in una, accampamenti informali che sono diffusi in diverse parti del nostro paese e noi ci siamo chiesti beh, come si fanno a lavare le mani persone che non hanno l'acqua potabile ma nemmeno l'acqua corrente. Come fanno a lavarsele continuamente? Come fanno a richiudersi in casa se la loro casa è rappresentata da, molto spesso, se va bene, da delle tende o da qualche container? Ma molto spesso appunto, scusate che mi sono ripetuto, ma molto spesso sono rappresentate da baracche di cartone, di plastica, quindi... Eh, Diciamo, delle, degli insediamenti assolutamente coprivi ecco, della, della minima condizione di, di, di decenza oltre che di salute di, di, di sanitaria insomma e, e quindi abbiamo come dire, deciso che ehm, andava rivolto eh, andava rivolto un'attenzione particolare a questa umanità dimenticata che è nel nostro paese e che non può essere appunto dimentica, dimenticata a maggior ragione in un momento in cui l'emergenza ehm, ha attenzionato tanti tipi di lavori, ha attenzionato le condizioni eh, di tutte le persone che contribuiscono a portare eh, ricchezza in questa filiera agroalimentare e poi naturalmente dalle segnalazioni che ci arrivavano dai territori ehm, ci siamo accorti, abbiamo denunciato che i caporali eh, e tutto il sistema di lavoro, insomma, tutta la modalità con la quale dai ghetti partono queste persone per andare a lavorare nei campi non era stata nemmeno scalfitta nemmeno sfiorata dall'emergenza coronavirus. Tutto si svolgeva e si svolge, ahimè, purtroppo ancora come se nulla fosse, perché i furgoni eh, in spregio a, ad, ogni, ad ogni misura sanitaria continuano ad essere affollati. Le mascherine sono, come dire, una chimera, eh, così come i guanti e le misure di sicurezza eh, sul lavoro quando vanno nelle imprese agricole. Ma soprattutto, come dire, in questo appello abbiamo voluto mettere in evidenza come oggi, alla luce, <coughs> alla luce proprio del, eh, dei decreti che ci sono stati, in particolare... Del, diciamo, del penultimo decreto che, eh, dà delle, che, dà, che conferisce ai prefetti dei poteri straordinari speciali per poter intervenire quanto sia necessario alla luce di quei poteri eh, poter intervenire anche su questi insediamenti informali affinché eh, li si possa cancellare definitivamente dall'Italia. Ma naturalmente il problema si pone nel momento in cui non esiste una vera e propria accoglienza, un'accoglienza dignitosa, quindi si, può, si possono e si debbono velocemente eh, individuare dei luoghi dove l'accoglienza eh, può essere garantita in maniera decente allo stesso, eh, in modo tale da potersi appunto richiudere a casa e potersi lavare le mani con acqua corrente ma soprattutto eh, c'è bisogno di agire velocemente e questo anche i prefetti possono farlo per sanificare poi i luoghi che vengono, che, che possono essere requisiti. Eh, molti sono già stati individuati dal lavoro dei, dei prefetti in alcune zone che hanno cominciato a lavorare su questo, penso ai commissari straordinari che ci sono stati, eh, in particolare due, quello di Foggia di Reggio Calabria, che avevano cominciato a individuare dei dei luoghi che potessero essere destinati a ciò e adesso alla luce appunto di, questa, di queste nuove norme lo si potrebbe fare in emergenza. Non c'è bisogno di misure straordinarie né di risorse straordinarie, ma c'è bisogno di agire velocemente, eh, anticipando anche un po' come dire, il programma che si era individuato nel piano anticaporalato. Dopodiché la, la necessità si pone con maggior urgenza laddove si va a fare un intervento di questo genere e laddove eh, all'interno dei ghetti vi sono sì tanti, tanti lavoratori eh, regolari, quindi con regolare permesso di soggiorno, ma ve ne sono anche una buona parte che non hanno il permesso di soggiorno. Per cui ci è sembrato, alla luce pure delle cose che appunto diceva Stefano Liberti eh, introducendo questa, questa discussione di oggi, eh, ci è sembrato che alla luce del fatto che manca manodopera dell'est Europa. Perché? Eh, perché prima, eh, prima di tutto i loro paesi di origine hanno eh, immediatamente, quando in Italia si è sviluppata l'emergenza, chiuso le frontiere sia verso l'Italia che dall'Italia verso i loro paesi e questi lavoratori anche ora per paura non si sono più recati nel nostro paese. Quindi cosa più giusta e buona sarebbe cogliere l'opportunità di regolarizzare tutte queste persone che sono oggi in questi ghetti, in questi accampamenti informali per poter poi essere utili a a rimpiazzare quella manodopera che è venuta a mancare sostanzialmente all'improvviso perché le campagne di raccolta appunto ehm, all'improvviso diciamo eh, i rumeni e i bulgari arrivarono, arrivavano in genere poco prima della campagna di raccolta abbiamo lanciato quindi in questo appello, a chiusura di questo appello, questa proposta che è una proposta non solo politica perché rimette al centro un tema che nel nostro paese è stato da troppo tempo dimenticato, perché è que questo virus ha riportato prepotentemente eh, alla ribalta perché non possiamo far finta che nel nostro paese ci sono eh, migliaia, decine, centinaia, migliaia di lavoratori di persone che vengono qui per lavorare che sono irregolari. Tutti quanti facciamo finta che non ci sono, però ehm, adesso diciamo prepotentemente ritornano a galla, ma soprattutto perché queste persone per un bisogno di giustizia sociale hanno, hanno come dire bisogno di, ehm, eh, di, di, di poter essere regolarizzate. E quindi la nostra proposta è quella di regolarizzarli, di eh, impegnarli al lavoro con un contratto regolare, con un contratto collettivo regolare e eh, evitando così il pericolo, e chiudo, di poter fornire una, mano, una nuova manodopera eh, sottopagata e quindi eh, per poter essere nuovamente schiavizzata. Ecco, questo noi vogliamo assolutamente eh, evitarlo in Europa una situazione simile è stata aperta in Portogallo dove appunto il Premier e il Governo ha fatto una misura altrettanto straordinaria, ci vuole un poco di coraggio per farla anche nel nostro paese. Noi siamo fiduciosi che le istituzioni rispondano positivamente a questo appello che è un appello di buonsenso, oltre che di necessità. Grazie. Grazie Giovanni. Io chiederei a Fabio eh, a partire dal titolo, no? ghetti pieni, scaffali vuoti. Eh, la, la situazione che ha descritto benissimo Giovanni, abbiamo delle dei ghetti pieni di gente in condizioni insalubri, il lavoro eh, complicato in agricoltura, tuttavia ancora i supermercati non hanno gli scaffali vuoti, la filiera sembra funzionare. Allora che cosa succederà eh, nel prossimo futuro? Perché noi siamo in un momento eh, stagionale in cui stanno cominciando le grandi raccolte, c'è questa mancanza di lavoratori, e che ruolo può giocare anche la grande distribuzione organizzata in questa grande partita grazie, grazie Stefano e grazie anche in approfitto a tutte le realtà e alle personalità che hanno deciso di unirsi a questo appello che non era stato fatto veramente in tempi record io sull'appello mi permetto solo di aggiungere un, un elemento che è il carattere di urgenza perché qui non stiamo parlando di una lettera che ha eh, che può aspettare i tempi del, della politica, cioè siamo in situazione di emergenza globale eh, e la risposta a questo appello, oltre che a mezzo stampa, deve arrivare a mezzo di decreti del, del governo e deve arrivare ora, perché è un minuto di troppo che rischia di deflagrare dentro un'epidemia un che può scoppiare da un momento all'altro dentro i ghetti, dove la situazione sanitaria, le condizioni igienico-sanitarie non sono certo quelle che e noi viviamo nelle nostre, nelle nostre case lo dico perché secondo me questo elemento va rimarcato insieme al fatto che poi in queste settimane diciamo dopo il eh, momento di difficoltà che abbiamo avuto tutti in questi, in questi giorni c'è cioè una risposta della società civile, del terzo settore, dei sindacati eh, su questo ringrazio la Fly perché ancora una volta insieme stiamo riuscendo a fare questo, questo lavoro che va, uh, va accompagnato e va... Va sostenuto, Va sostenuto eh, anche perché quello che noi stiamo provando a dire è che guardate che dietro quello scaffale del supermercato dove noi andiamo a fare la spesa ogni, ogni giorno eh, c'è la fatica di un mondo agricolo che è in, è in affanno. Qualche giorno fa Stefano Liberti ha pubblicato un articolo su Internazionale che raccontava un pezzo di questo, di questo fenomeno, di come cioè gli agricoltori oggi facciano fatica a, a trovare manodopera. Ne parlava prima Giovanni rispetto alla manodopera dei lavoratori, delle lavoratrici comunitarie che sono rimasti o che, diciamo, bloccati nei loro eh, paesi di origine. A livello internazionale sta succedendo... Eh, esattamente lo, lo stesso, ci stiamo interfacciando con colleghi di altre associazioni, di altre realtà, esattamente su questo, su questo tema, e, ed è un mondo agricolo in affanno perché chiaramente eh, lo è sempre, lo è ancora di più oggi quando poi vedi, diciamo, eh, alcune risposte di, della grande distribuzione organizzata. Allora le, le prima Stefano lo, lo accennava, la L'inchiesta che abbiamo pubblicato questa mattina su Internazionale, secondo me, è la punta di un iceberg che ci racconta sempre di come anche, in queste, vicende, anche queste vicende si possano trasformare in speculazioni. Quello che abbiamo noi visto su segnalazioni di diversi produttori eh, agricoli è che in queste settimane Eurospin eh, ha lanciato una serie di aste a ribasso, 25 aste a ribasso per diversi milioni di pezzi di eh, insalata in busta, cioè l'insalata che noi troviamo nei supermercati nei banchi frigo all'ingresso del supermercato che in questi giorni stiamo comprando sono state comprate eh, da Eurospin a cifre irrisorie e questo pone il mondo agricolo in una difficoltà ulteriore perché ricordiamoci che il mondo agricolo, oltre a, a, a quello che ricordava prima Giovanni Mininni, soffre anche delle... e eh, anche il mondo dell'industria agroalimentare soffre anche di disposizioni, come dire, eh, di questi giorni, per cui le linee, alcune linee sono, sono bloccate, altre sono ridotte, insomma è, un mondo, è, un, è una fase molto, molto complicata. Allora, diciamo, queste aste a ribasso stanno... Eh, aumentando, incentivando la fatica che poi si ha eh, nei, nei territori. E questo a ricaduta andrà direttamente sulla pelle poi delle lavoratrici e dei lavoratori, cioè dei braccianti di cui stiamo, eh, eh, su cui abbiamo scritto poi l'appello. Allora io penso che oggi si debba fare una, una misura eh, semplice, chiudo: eh, quella di regolarizzare i migranti, non perché. Eh, per qualche motivo astratto ma semplicemente per dare una risposta sanitaria a un'emergenza e dare una risposta organizzativa a un settore che oggi ha bisogno enorme di manodopera nei campi eh, e questa manodopera è importante e necessario che ridi adesso in questo momento allora ripeto che secondo me è importante che noi crediamo eh, con forza anche il carattere di urgenza che hanno questo tipo di, di appelli, che in altre situazioni avremmo avuto la pazienza di aspettare qualche giorno in più. Ecco, ora in questa situazione, eh, diciamo, che di, di, di, di tempo per aspettare ne abbiamo molto poco, e anche, devo dire, di, di, di pazienza, perché poi, insomma, ogni giorno sono racconti, qualche giorno, racconti cosa deve succedere, di, di ieri un altro incendio nel... Nel, nel ghetto a Foggia, insomma è un, un continuo ripetersi di situazioni. allora è, è bene che interveniamo eh, oggi, grazie. Eh, grazie Fabio, io volevo a questo punto chiedere ad Antonello Mangano. Antonello da, da anni si occupa di queste tematiche, ha appena pubblicato un libro per la terza che si chiama Lo sfruttamento nel piatto, e gli volevo chiedere sostanzialmente due cose a partire dai, dai discorsi che sono stati fatti fino adesso. Cioè, La prima è quanto questo sistema dei ghetti in realtà è strutturale ad un meccanismo, al funzionamento delle filiere agricole. Cioè quanto è possibile come dire, far funzionare le filiere agricole, o meglio superare questo meccanismo. Il secondo è mh, di carattere geografico, perché noi siamo sempre, più, siamo sempre abituati a identificare gli insediamenti abusivi, i ghetti con il Sud Italia, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, ma in realtà insediamenti informali e, e meccanismi di sfruttamento lavorativo si sviluppano un po' in tutta Italia a seconda delle varie stagioni di raccolta, come lui ha raccontato anche nel, nel suo libro. Allora io volevo, ti volevo diciamo, sfidare a, in pochi minuti, cercare di eh, rispondere a queste, a queste due domande. Sì, grazie. Sicuramente non va frainteso il senso del, dell'appello perché evidentemente non, bisogna regolarizzare i migranti quando servono, bisogna eh, diciamo, dare pari diritti a tutti. Per esempio chi viene dall'est da, eh, riesce ad arrivare appunto nei luoghi di lavoro a tornare mentre eh, i ghetti si formano da anni in gran parte perché esiste il problema del, proprio del documento, cioè c'è chi arriva semplicemente con la carta di identità, c'è chi invece deve fare obbligatoriamente una richiesta di asilo, che poi significa un lunghissimo percorso, che poi significa rimanere anni in un limbo, che appunto ti porta poi a stare in un ghetto. Quindi questo è la prima, il primo elemento. Quanto sono strutturali i ghetti nella filiera? È sicuramente una domanda interessante. E evidentemente oggi la situazione del virus ci porta a capire che non sono, tu, non sono sufficienti, perché evidentemente c'è tutto un sistema che in gran parte si trova nel nord Italia, che ha bisogno di manodopera di altro tipo, di manodopera che arrivava o con i flussi o che arrivava con appunto i pullman che partono da Bulgaria e dalla Romania. Però vorrei aggiungere un ulteriore elemento. Eh, questa non è una novità, oggi il virus mette in evidenza una, un, un fenomeno che esiste da tempo, perché i primi lamenti dei produttori del Veneto, della Lombardia, a, a dell'Emilia risalgono almeno a un anno fa, I primi, le prime richieste di col diretti di un nuovo decreto flussi risale almeno a un anno e mezzo fa. E quindi il problema è ancora a monte, oggi viene evidenziato dalla situazione del virus, ma in realtà i campi sono già vuoti, io me ne sono accorto andando in Piemonte a Saluzzo e lì la situazione era paradossale, tantissime persone in gran parte richiedenti asilo con documenti precari o senza documenti a dormire accampati e poi nelle regioni limitrofe i produttori che si lamentavano della mancanza di manodopera. quindi adesso la domanda è perché perché gli italiani appunto non lavorano nei campi perché c'è questa carenza io credo che a eh, questa risposta è, eh, bisogna, bisogna darla e la mia esperienza è stata quella di condizioni ormai inaccettabili cioè oggi la gente non va a lavorare nei campi non perché pigra perché eh, preferisce fare altro o per altri motivi ma semplicemente perché le condizioni sono disumane se noi andiamo a vedere quello che succede nel Chianti, nell'Astigiano, nella Franciacorta, in tantissimi territori che producono vino di eccellenza, che producono prodotti di eccellenza, non c'è un problema di, eh, solamente di filiera o di eh, cose di questo tipo, di scarsa remunerazione. è proprio un sistema di subappalti, di cooperative senza terra, di richiedenti asilo prelevati nei casse e portati nei campi, c'è tutta una serie di situazioni che nel tempo hanno strutturalmente allontanato le persone, perché quelli non sono posti di lavoro, sono posti schiavistici. Io vorrei concludere con un segnale di forte preoccupazione. Questa regolarizzazione va fatta perché è veramente un paradosso, questa dei ghetti pieni e dei supermercati che rischiano di rimanere senza prodotti. Però va fatta non nelle modalità questa con, di sostituzione, perché quello che hanno detto le organizzazioni dei produttori, provando a ipotizzare che i cassi integrati, i percettori di reddito di cittadinanza, potessero sostituire i lavoratori mancanti, è veramente preoccupante, perché ci insegna che uno dei meccanismi di ricatto che subisce un migrante, domani lo subisce un lavoratore italiano, due che l'idea è sempre quella, cioè quella di pagare il meno possibile il lavoratore, competere nella grande distribuzione appunto con sistemi a ribasso e continuare a gareggiare in una globalizzazione senza senso che abbiamo visto punisce tutti. Io personalmente non credo che gli scaffali saranno necessariamente vuoti e comunque non credo che uno scaffale vuoto significa che moriremo di fame perché il supermercato non è l'unico modo di distribuire il cibo. Questo è un concetto importante e tra l'altro una situazione così di crisi che sta ridiscutendo tutto potrebbe anche sviluppare dei modi alternativi di comprare e di acquistare. Il supermercato è un mediatore, ci sono ricerche che dicono che oggi la gran parte del valore su 100 euro 95 vanno a tutto quello che è intorno al produttore, è tutta distribuzione, è tutto marketing, è tutto impacchettamento, tutto lì va il valore. Eh, provare a ridistribuire questi 95 euro a chi lavora e a far pagare meno il consumatore potrebbe essere una strada interessante per uscire da questo meccanismo Sì, grazie Antonello, sicuramente è quello che emerge anche da quello che avete detto è che è necessario ristabilire anche dei equilibri all'interno della filiera ci sono degli attori che sono molto più potenti di altri e che quindi esercitano questo potere anche ricattatori nei confronti degli attori più deboli. Io eh, a questo punto, come dicevo all'inizio, passerei a raccontare, a, a racconto dai territori, nel senso che noi abbiamo, eh, oltre a questi primi interventi che raccontavano il senso dell'appello e lo cercavano di inquadrare, abbiamo una serie di interventi dai territori che sono interessati, quelli dove maggiormente ci sono questi insediamenti informali, quindi in particolare la Puglia, la provincia di Foggia e la Calabria, e comincerei eh, questo... Mh, questa, questo giro di interventi con un video che ci ha mandato InterSOS, eh, un video in cui il eh, Alessandro Verone, che è responsabile medico, unità di reazione InterSOS a Foggia, registrato nel cosiddetto nell'ex nelle, nell Gran Ghetto, in, in, in, nel comune di Regnano Garganico, in provincia di Foggia. E quindi inizierei a guardare questo video e poi subito dopo darei la parola a Magdalena della Fly di CGL. La regia del video è in mano ad Antonello, gli direi di mandarlo. Lasciatemi un secondo per ringraziare, perché mi sono dimenticato, Eleonora Cavallari e Francesco Panieri che stanno dietro le quinte eh, e che stanno gestendo diciamo, tutta la parte tecnica, la chat e, e le nostre interlocuzioni. Grazie mille per il vostro lavoro. Antonello, se riesce a mandare il video, continuiamo. Grazie. Noi eh, da mesi abbiamo avuto un po' di difficoltà perché prima c'erano informazioni sbagliate eh, su alcuni argomenti eh, legati a questo virus, però no, quando il governo ha preso alcuni decreti per eh, l, eh, la mobilità, Veramente alcuni hanno iniziato a prendere paura, informazioni, le diamo come si deve, però è molto difficile. Comunque noi stiamo veramente facendo una richiamata alle sezioni veramente a prevenire l'imprevedibile, perché ci vuole, perché se veramente vogliamo frenare questa contenimento cont di contagio veramente ci sono cose da fare e siamo certi che se li facciamo non arriverà nessimenti perché se si arriva sarà una catastrofe in italia Sì, non era non era alessandro Verona era Mamadou di mediatore culturale di intersos e alessandro lo sentiamo subito dopo magdalena Jarsak a cui chiederei Magdalena sono anni che lavora, diciamo, in Trincea a Foggia e nel Foggiano, che è la provincia agricola più grande d'Italia, dove comunque, come è noto eh, un po' a tutti, ci sono diversi insediamenti informali, anche molto con mh, rilevanti presenze, e forse più importanti d'Italia. La Flash GL da anni conduce un lavoro in questi, in questi campi cercando di sensibilizzare. I lavoratori. Allora, volevo chiedere a Magdalena innanzitutto se ci racconta un po' questi campi, perché noi, magari noi tutti che lavoriamo in questo, diciamo, in questo ambito, li abbiamo visitati, li abbiamo visti, li diamo un po' per scontati, però forse è bene raccontare diciamo, a chi ci sta ascoltando che cosa sono questi campi, chi ci vive, quanto sono grandi. E soprattutto che cosa sta succedendo in questo momento, in questi campi? Diceva prima Fabio, accennava, c'è stato un incendio solo eh, l'altro ieri o ieri nel, nel, nel grande campo di Borgo Mezzanone, queste cose avvengono abbastanza spesso, ma insomma in questa frangente particolare forse è particolarmente grave. Quindi Magdalena, dici la, da, ti do la parola. Sì, eh, buonasera a tutti. Eh, allora, noi ci troviamo eh, di gestire, provare anche a governare un'emergenza in un'altra emergenza, perché quella dei eh, insediamenti informali, i cosiddetti ghetti, eh, per noi diciamo un'emergenza permanente: e sono anni che proviamo a dare la risposta a tutti quei lavoratori, perché sono loro che eh, sono diciamo eh, coloro che. Eh, vivono in quelle condizioni, in, quelle, in, quelli, in quei posti. Abbiamo, ci sono tanti posti di, di, di, diciamo di grandi, che raccoglie grandi numeri di persone, come ex Granghetto o, o Pista di Borgomezzanone, e che appunto eh, accoglie i operai agricoli, che tutti gli anni, eh, chi in modo perma permanente, chi in modo diciamo, stagionale, eh, vive, vive lì. E quindi eh, adesso ci troviamo, eh, già diciamo da un anno eh, più o meno, da, da, dopo l'uscita del decreto di sicurezza di Salvini, ci troviamo a gestire una situazione dove molti di quei lavoratori che da anni sono presenti nei nostri territori, chi per un motivo o chi per un altro ha perso il proprio titolo di soggiorno. Quindi non ha fatto oh, altro che spingere eh, questi lavoratori in... Eh, in una situazione di ancora più grave sfruttamento e di ancora più grave ricatto. Quindi, diciamo, eh, il, ghetto. il ghetto, che cos'è? ghetto è eh, un, sed un sediamento fatto di cartoni, di lamiere, di, di materiale di fortuna trovato dai migranti, perché un'alternativa di un alloggio di accoglienza eh, differente non c'è nonostante gli sforzi che magari uh, le istituzioni hanno provato a mettere in campo in questi anni, sono uh, diciamo, rivelate tutte inefficienti, inefficaci. Perché? Perché poi si provava sempre a creare un, uh, un altro tipo di ghetto, no? perché si provava a trovare le soluzioni abitative temporanee, quindi non si trovava una soluzione permanente, che dava le risposte eh, diciamo, efficaci a chi ci vive eh, attualmente in quei posti. Quindi noi da anni sosteniamo con tutta una serie di soggetti che eh, collaborano insieme alla Fly, eh, tutto il mondo del terzo settore, che prova a mettere insieme le sinergie, perché poi siamo noi quelli che siamo diciamo, a diretto contatto con le persone, sono loro che poi ci raccontano qual è la loro vera uh, condizione di vita e di lavoro e noi siamo quelli che poi danno, da noi che ci, ci si aspettano le risposte e molto spesso ci siamo uh, trovati anche nelle sedi istituzionali a fare le proposte che però non venivano ascoltate come se eh, diciamo l'esperienza di, di ognuno di noi eh, andava messa da parte per, per altri motivi noi però poi puntualmente ci siamo anche sostituiti spesso alle istituzioni e io penso in questo momento ehm, al reclutamento di manodopera, no? perché il vero problema è questo in questo momento. Non è vero che la manodopera mano manca, perché penso a migliaia di lavoratori presenti in questo momento in questi insediamenti informali che magari da una, una parte è priva di permesso di soggiorno e quindi avrà, avrebbe difficoltà di trovare un lavoro regolare, ma ci, so, ci sono tantissimi lavoratori con regolare permesso ancora che però non riescono a trovare un impiego eh, al di fuori del, di un caporale. E qua emerge di nuovo il problema eh, che abbiamo da tempo, è di un sistema eh, valido, pubblico, che eh, risponde a questa esigenza, cioè di reclutare e gestire la manodopera in modo, in modo legale. L'anno scorso abbiamo provato, visto la eh, diciamo, non risposta delle istituzioni ai nostri appelli in quel, in quel senso, abbiamo provato come sindacato, con alcune aziende virtuose, provare a mettere in campo un, un reclutamento legale. Fornendo alle aziende i nominativi attraverso un database dove si scrivevano alcuni lavoratori presenti nei vari ghetti, e poi questi lavoratori andavano a lavorare attraverso quelle liste, diciamo, istituite da parte del sindacato eh, con l'aiuto di altre associazioni, e andavano a lavorare senza un caporale, con, in un modo legale, con un trasporto legale, con un contratto di lavoro legale che rispettava tutti i loro diritti. Quindi è vero che è stato diciamo, un esperimento a, in una scala uh, minore, no? non, eh, non, ha, non aveva questi grandi numeri, però intanto abbiamo dato la risposta a quasi 150 lavoratori che sono riusciti a avere un contratto, sono riusciti a lavorare rispettando i loro diritti, quindi ha dimostrato che se veramente c'è la voglia e la volontà e la serietà di affrontare la questione in modo serio, la prima cosa è quella di reclutamento di manodopera. Dopodiché tutto si intreccia con il sistema di accoglienza e ovviamente di regolarizzazione. È ovvio che sono anni che noi chiediamo che eh, le vecchie leggi vengono cambiate in modo da poter dare la possibilità per chi eh, lavora e per chi, ma anche per le aziende, di poter regolarizzare le persone, i lavoratori, eh, in modo semplice. Cioè, adesso molte aziende ce lo chiedono anche, ci chiamano e dicono io avrei mh, possibilità di prendere di regolarizzare dei lavoratori ma sono bloccate da una legislazione che non ce lo permette. Quindi, non è vero che non, noi non abbiamo mai chiesto che questa legislazione viene cambiata. Ora però è il momento di, di farla e sfruttiamo questo momento perché i lavoratori ne hanno bisogno, ne ha bisogno il mondo agricolo, ne hanno bisogno le aziende e sfruttiamo, sono d'accordo con Fabio quando dice che non possiamo aspettare i tempi biblici di, delle istituzioni ma bisogna intervenire in questo momento per dare le risposte per, proprio per quelle persone che vivono in quegli insediamenti, perché poi io ripeto io quando parliamo con le persone loro stesse ce li dicono ma noi non vogliamo stare qua se avessimo un contratto di lavoro regolare che ci riconosce i nostri diritti che riconosce una paga adeguata potremmo affittarci una casa in un centro abitato potremmo viv vivere in nella maniera nella, nella maniera dignitosa quindi tutto, tutte queste tematiche si intrecciano, non, uno non, non può prescindere dall'altro. Quindi io eh, credo che o si interviene su, su tutte queste tematiche in modo rapido e intrecciandole, altrimenti avremo un problema eh, che non, non finirà così presto. Eh, grazie Magda, io credo che esattamente questa situazione di emergenza mette, mette anche a nudo quelle che sono le principali contraddizioni del sistema produttivo in agricoltura e non sole. Quindi potrebbe essere un'opportunità per ridiscuterle e il vostro appello poi si muove anche in, eh, in questo senso. Io, per continuare la nostra carrellata dai territori, eh, chiederei ad Antonello di lanciare il video di Alessandro Verona, adesso che è il secondo video di Intersos, e poi a seguire invece ci spostiamo dall'altra parte del, del sud Italia, cioè ci spostiamo in, in Calabria. Vai Antonello dalla regia. Ciao, sono Alessandro Verona, sono il referente medico dell'unità migrazioni di Intersos. Ci troviamo a Torretta Antonacci, anche detta Granghetto, dove dal 2018 forniamo assistenza sanitaria con unità mobile. Il nostro progetto eh, puntava all'inclusione delle persone sulla tematica del diritto alla salute, ma chiaramente si è modificato, così come le nostre attività eh, a Roma in contemporanea, nel febbraio scorso, eh, quando abbiamo convertito tutte le attività in prevenzione e in individuazione precoce di eventuali casi sospetti. Sono luoghi questi in cui è molto difficile attuare le misure di prevenzione per l'emergenza coronavirus perché c'è uno scarso accesso all'acqua, eh, ci sono situazioni igienico-sanitarie complesse, non ci sono servizi igienici eh, e la densità delle, della popolazione è alta, eh, le stanze condivise in prossimità sono tante per cui eh, la nostra attività si basa sulla riduzione del rischio ma di per sé chiaramente sono necessarie delle misure istituzionali di risposta per ridurre questo rischio. Abbiamo chiesto e trovato anche una buona sensibilità da parte della Regione Puglia di aumentare quello che è l'apporto idrico nei luoghi in cui l'acqua c'è e attivarlo dove non c'è, di rimuovere i rifiuti, di mettere eh, toilette dove non ci sono, ossia praticamente, praticamente ovunque. È chiaro che la soluzione ideale sarebbe lo spostamento delle persone non forzato all'interno di luoghi adatti che tutelino dignità e salute. Sappiamo la difficoltà all'interno di un'emergenza del genere di fare un'azione simile. L'importante è che qualsiasi soluzione alternativa dovesse essere portata sia un qualcosa che tuteli la popolazione. Non possiamo pensare di stipare eh, le persone in grandi eh, centri. I grandi centri non vanno nella direzione della tutela. Per cui bisogna stare attenti che la cura non sia peggio della patologia in certi casi. La riduzione eh, del rischio è la cosa su cui dobbiamo focalizzarci, perché questa patologia potrebbe arrivare agli ultimi per ultimi, con una trasmissibilità molto più forte per tutto ciò che vi ho spiegato in precedenza. Sì, grazie mille. Io adesso mi sposterei, come dicevo prima, in Calabria, eh, che è l'altra regione dove come dire, ci sono dei ghetti molto importanti, dove questa problematica eh, emerge in modo molto forte e partirei da Ilaria Zambelli che è la coordinatrice del progetto Terra Giusta di Meduo, Medo ha un progetto da diversi anni eh, tra Rosarno e eh, San Ferdinando, insomma nelle zone dove ci sarà la maggiore concentrazione di immigrati per la raccolta, soprattutto la raccolta di agrumi ma non solo e vorrei chiedere a lei eh, com'è la situazione quei, su quel territorio, per cosa sta succedendo, quante presenze ci sono, insomma che cosa se ci dà uno stato dell'arte, sempre in un interventi, diciamo, di cerchiamo di stare in 3-4 minuti in cui facciamo una, una panoramica della situazione. Ilaria, a te. Grazie, buonasera a tutti e a tutti. Um, allora sì, medu, eh, medici per i diritti umani, lavora da diversi anni nella piana di Gioia Tauro, e um, rispetto alla situazione di emergenza sanitaria direi che le condizioni abitative dei braccianti non sono cambiate da. Da prima eh, ci troviamo comunque in una regione eh, come anche quello che succede in Puglia, eh, la, questo flusso stagionale di lavoratori viene sempre eh, gestito con un approccio emergenziale. Quindi noi ci troviamo qui ad avere una tendopoli che è quella ufficiale, eh, diciamo così, dove i braccianti vengono registrati, ci sono ovviamente tutte persone regolari, gestita direttamente dal prefetto di Reggio Calabria. E, ehm, e poi ci sono tutta una serie di insediamenti informali, cosiddetti, nelle campagne, quindi persone che stanno all'interno di casolari abbandonati e ehm, c'è anche una concentrazione molto alta di persone in un campo container a Rosarno. E diciamo che eh, appunto questa modalità, questo approccio insomma, di gestione di un flusso di lavoratori che è comunque stagionale, quindi ogni volta che c'è la stagione degli agrumi si sa che arrivano dei lavoratori, ehm, non, non, non viene facilitato un accesso all'affitto, al mercato degli affitti, alla, anche ad, una, ad un sistema di alloggio per i braccianti. E quindi ogni anno viene a ricrearsi questa condizione abitativa che è precaria di per sé. Ovviamente questa condizione abitativa in luoghi in cui eh, non, non c'è l'accesso all'acqua potabile, non ci sono servizi igienici, non c'è l'elettricità, in un'emergenza sanitaria nazionale sono, diventano dei luoghi a maggiore rischio. Eh, di contagio e, ehm, e luoghi in cui eh, nonostante il nostro lavoro di prevenzione a livello sanitario questa prevenzione non può avere delle gambe in un luogo in cui non c'è accesso all'acqua quindi ehm, questo è, il, è una delle criticità maggiori rispetto appunto alle condizioni igienico-sanitarie e ehm, e anche in questo momento particolare l'accesso alle informazioni che eh, queste persone non hanno un accesso questi lavoratori non hanno un accesso diretto alle informazioni stiamo facendo anche questo lavoro di ehm, aggiornare volta per volta con il susseguirsi di tutti i decreti che sono stati approvati e modelli di autocertificazione spiegando loro quali sono i motivi per cui si possono spostare e ehm, appunto quali sono anche tutti i provvedimenti relativi ai loro, al, al rinnovo dei documenti, per esempio. Ehm, la criticità maggiore in questo momento è la mancanza di cibo. La stagione agromicola è praticamente al, al suo termine, quindi tanti di questi lavoratori si stavano preparando a spostarsi in altre regioni per lavorare eh, in altri campi e con altre raccolte come stava dicendo prima appunto che eh, insomma ci, ci sono eh, delle, mh, eh, delle dichiarazioni anche di agricoltori che eh, lamentano la mancanza di manodopera quindi sono rimasti bloccati qua a causa dell'emergenza del coronavirus e non riescono a, nemmeno ad andare a comprare il cibo domani eh, in collaborazione con altre associazioni noi faremo una distribuzione di cibo la Caritas la sta facendo ci si sta organizzando un po' tra le associazioni del terzo settore per cercare di rispondere adesso a questo bisogno le persone che possono permettersi di andare a fare la spesa tra questi lavoratori non riescono a farla perché in alcuni supermercati richiedono ai clienti di presentarsi con mascherine e guanti cose di cui loro sono sprovvisti ehm, stiamo cercando anche noi di ricominciare di reperire i dispositivi di protezione individuale e anche con altre realtà del territorio delle mascherine da poter distribuire, eh, però appunto la situazione anche da questo punto di vista a livello nazionale è un po' critica perché eh, la, la disponibilità di questi dispositivi eh, di protezione individuale è molto bassa. Um, quindi non è fondamentalmente cambiato niente e um, noi abbiamo fatto una proposta alla regione con altre associazioni del territorio in cui come prima uh, soluzione abbiamo proposto di um, trasferire queste persone in alberghi in modo da um, poter dare anche un po' di respiro ad un settore che è quello del turismo che quest'anno non avrà praticamente introiti perché, come diceva anche l'operatore di Intersossi, il rischio è che queste persone vengano postate in blocco in una struttura ricreando fondamentalmente una condizione di eh, densità abitativa di una struttura molto alta che comunque è a rischio contagio. Questa è un po' la situazione che c'è qua. Grazie, grazie Ilaria. Io passerei a Rocco Borgese che si segretario della FLAI CGL eh, di Giorgio Tauro e Ilaria ci ha fatto un uh un quadro abbastanza eh, inquietante no? con i lavoratori imprigionati di fatto che non si riescono a spostare da, da questa regione eh, che non riescono neanche ad andare a lavorare anche volendo altrove allora voi dal vostro osservatorio di sindacato dei lavoratori agricoli che cosa state intanto eh, ci raccontate che cosa sta succedendo effettivamente sul territorio del vostro osservatorio e che cosa si potrebbe fare al di là dell'appello che, eh, che la FRAE ha lanciato insieme a terra buongiorno a tutti eh, certo che la disamina che ha fatto uh, l'operatrice di Medio uh, è molto attendibile in pratica diciamo che mentre in italia si è fermata tutta uh, in ambito uh, totale qui invece le condizioni dei, dei migranti dal punto di vista agricola, agricolo non sono cambiate rimangono quelle che sono troviamo persone che nonostante la pandemia nonostante questa emergenza da coronavirus eh, dovrebbero stare all'interno delle proprie abitazioni, ma i ragazzi abitazione non ne hanno, escono per esigenza ad andare a lavorare. Escono per andare a lavorare in maniera del tutto strana, senza alcun tipo di dispositivo di protezione individuale. Così come diceva l'operatrice di METU, mancano di mascherine, di guanti. Addirittura dico che come guanti ne abbiamo consigliate noi come fai settimana, settimana passata all'incirca 1050 pezzi e qui pare dicevo che la pandemia non, non, è come se non fosse mai arrivata perché tutto come prima o, fosse, o forse è peggio, è peggio di prima e qui caso mai si dovesse diffondere eh, in maniera eh, al, massiva diciamo il, il coronavirus non loro non avrebbero scampo ma né tanto noi avremmo scampo perché le condizioni diciamo strutturali dal punto di vista calabrese della sanità come ben sapete sono quelle che sono quindi sarebbe veramente una tragedia in mano. ma la cosa che dà molto più fastidio dal punto di vista sindacale è che mentre il decreto cura Italia per i lavoratori dell'agro-industria e in ambito agricolo ha disposto degli ammortizzatori sociali, ma questi ammortizzatori sociali quindi possono far fronte solo a chi lavora in maniera regolare. Per i ragazzi della seconda zona industriale in San Pertinaldo invece non, non si possono adottare perché continuano a lavorare in maniera sfruttata e continuano a lavorare in maniera del tutto irregolare. Quindi tale situazione eh, è una situazione molto grave e preoccupante per due fattori eh, diciamo, principali. Il primo è, come dicevo prima, che se all'interno della Pendopoli scoppiasse veramente la pandemia un contagio, eh, sarebbe una cosa veramente grave perché non sarebbe una soluzione immediata. Noi dobbiamo dare in considerazione che all'interno della Pendopoli eh, quei eh, meccanismi che l'OMS ha, ha detto riguardo dal punto di vista della salute, lavatevi le mani, cambiatevi i vestiti, eh, mantenete una certa distanza interpersonale, e lì non, non si può certo mantenere ma non si possono certo assorbire. in quanto voi dovete tenere in considerazione che una tenda distra alta meno di un metro e all'interno di ogni tenda vivono all'incirca 8-9 persone le quali non rimangono neanche all'interno perché spinte dal bisogno devono uscire a lavorare e questo è un primo fattore molto importante come secondo fattore credo che in, in questo marasma totale che l'effetto coronavirus ha ci sia anche il problema del caporalato e dello sfruttamento, perché molto probabilmente se non diamo il giusto, la giusta attenzione ai ragazzi e ai lavoratori che escono, il modello di, di sfruttamento e quindi il modello del caporalato ritornerebbe in auge. Eh, voglio precisare che nel corso di questi anni molto è stato fatto nei confronti eh, contro diciamo, lo sfruttamento stesso e nei confronti del caporalato ma se venisse abbassata come dire l'attenzione se eh, la guardia venisse abbassata è normale che ritornerebbe tutto come prima noi come Fai Cigelle abbiamo scritto um, su vari giornali eh, direttamente rivolgendoci direttamente alla regione Calabria e al prefetto eh, tra le tante soluzioni anche noi dicevamo assolutissimamente quello di poter sia il prefetto, la prefettura che la regione Calabria Requisire strutture idonee affinché i ragazzi potessero andare ad alloggiare, alloggiarci all'interno affinché la quarantena la, la, la potessero eh, fare in, in, in, maniera, in maniera giusta, in maniera eh, idonea. Eh, da ultimo, e eh, vorrei chiudere, come Fresicella e Gioia Tauro ci giunta notizia, notizia del tutto informale, che la regione di una progettualità da parte della Regione Calabria di poter spendere dal punto di vista sociosanitario. Proprio per i ragazzi dell'accampamento di San Ferdinando, quindi la seconda zona industriale, accampamento formale, per tutti gli altri accampamenti informali, hanno in circa 200, eh, 2, milioni, scusa, 2 milioni di euro. Noi da parte nostra, come le abbiamo chiesto eh, alla Regione che eh, nel momento in cui si decida, così come devono essere spesi eh, e distribuiti i vari danari, ci siano anche le varie associazioni, non solo la FAI, ovvio, che da anni hanno contribuito affinché questi ragazzi potessero avere una vita migliore. Quindi, la situazione, a mio avviso, come FAI Cicelle, andrebbe monitorata perché questi 2 milioni, se è vero che vengano oh, spesi così com come si è detto, devono essere spesi in maniera precisa e in maniera oculata, in maniera tale che realmente possa sottire i propri effetti. Devo dire che la notizia è giunta all'incirca delle nostre parti sette giorni fa. Da quei sette giorni ancora purtroppo non si è fatto nulla. Eh, grazie, grazie Rocco. Io a questo punto raccoglierei alcune delle sollecitazioni che sono arrivate da, dalla chat eh, o sulle varie chat e, e vorrei cominciare proprio da... Forse ritornerei da Giovanni perché eh, Irene Peano chiede sulla chat di terra. Dice, solo quando manca la forza lavoro e il cibo si riesca a fare i supermercati, pensate di chiedere i permessi di soggiorno per chi lavora in campagna? Sono anni e queste lavoratrici e questi lavoratori chiedono la regolarizzazione e non li avete mai sostenuti. E ovviamente nel rendopolo, nei campi contene i righetti di Stato, per voi le condizioni sono accettabili. O lo erano prima della pandemia? Allora, ti rigirerei questa domanda eh, perché, e ti inviterei a rispondere su questo. Allora, la Fly non ha mai sostenuto le regolarizzazioni, le sostiene solo adesso, oppure le ha sempre sostenute? Beh no, è un po' ingiusto dire che la FLAI, ma anche noi, se, se prende insomma anche terra, penso che sia un po' ingiusto, rispondo anche a nome di terra, se Fabio non mi smentisce. Penso sia ingiusto un po' sostenere questa cosa perché noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di, di, di arrivare, diciamo anzi, eh, non solo di regolarizzare, ma di, ma di tenere le porte aperte eh, insomma, di, di, di superare anche la logica per certi aspetti dei flussi vabbè, ma insomma sarebbe troppo lungo rispondere però ecco noi eh, infatti tentavo di dirlo alla fine del mio intervento che è stato un po' lungo cerco di recuperare adesso eh, eh, noi non vogliamo farlo adesso perché c'è bisogno di manodopera. d'opera eh, vogliamo cogliere questa occasione che si è determinata anche per questo motivo, ma anche perché ci sono dei poteri speciali dati ai prefetti. C'è la possibilità di poter anticipare un piano contro il caporalato e lo sfruttamento che era stato annunciato un mese fa e che purtroppo questo, questa emergenza del virus ha bloccato, ehm, eccetera, eccetera. Ci sono tanti altri motivi per cui questa cosa, da che può essere una sventura può invece essere anche un'opportunità per regolarizzare velocemente queste persone che negli anni scorsi non, non, si, non si sono voluti regolarizzare, semplicemente perché c'era Salvini, perché le politiche, ma anche prima di Salvini, eh, chi c'era al governo non ha avuto il coraggio, anche nei governi di centrosinistra, di fare un'azione del genere. Per cui noi pensiamo che sia prima di tutto un diritto, come dire, di giustizia sociale. Io ho utilizzato questo termine che ripeto, la regolarizzazione dei lavoratori. Dopodiché eh, c'è l'incognita, c'è il pericolo che la regolarizzazione eh, si possa <coughs> fornire manodopera a basso costo agli imprenditori anche del nord, perché parliamoci chiaro, noi, noi sappiamo quanto... Eh, eh, il sottosalario sia diffuso al sud ma anche al nord, quanto il caporalà dello sfruttamento non abbia confini tra le regioni. Eh, lo diceva pure prima Mangano. Quindi appartiene probabilmente, anzi no, sicuramente a un modello di sviluppo dell'agricoltura che comprime diciamo, i costi anche scaricandoli sul lavoro e mortificando il lavoro. Per cui se eh, come dire, questa volta si deve fare una, regol una regolarizzazione, la regolarizzazione si fa eh, monitorando questo processo affinché eh, la, la manodopera nuova che eh, viene regolarizzata sul nostro paese abbia un regolare contratto di lavoro e io qua voglio come dire approfittare di questa cosa e chiudo davvero, noi ci siamo trovati già a ehm, rispedire al mittente la proposta che sta facendo col diretti di utilizzare i voucher per attirare nuova manodopera in agricoltura. Ma come si fa a pensare una cosa del genere se i voucher hanno sempre coperto negli anni scorsi il sommerso e l'illegalità? Cioè sono, sono stati uno strumento che, sono stati appunto, che è stato utilizzato in questo modo, soprattutto i voucher cartacei, come chiede Col Diretti. Ecco, allora a maggior ragione la regolarizzazione che stiamo chiedendo è una regolarizzazione per portare tutta la filiera nella legalità, l'abbiamo sempre chiesta, eh, e quindi continuiamo a farlo perché c'è poi bisogno di contratti regolari per queste persone. Grazie Giovanni. Allora io prenderei un'altra domanda. Francesca Simonetti dice siamo tutti coinvolti, i nordisti. Io sono del nord che compriamo cibo a un euro, indirettamente, inconsapevolmente sosteniamo sentemente tutta la situazione. Fabio, che ci dici di questa osservazione? Sì, io penso che siamo tutti coinvolti, quando andiamo a fare la spesa al supermercato, eh, abbiamo un nostro ruolo, eh, dopodiché penso che la, una delle responsabilità maggiori, uno dei ruoli maggiori, in realtà lo, lo, lo giochi oggi la, la grande distribuzione organizzata. Eh, lo dico anche per fare un, un appello alla grande distribuzione organizzata, eh, io credo che eh, l'invito del governo ai supermercati ad abbassare i prezzi a scaffale in questa fase sia importante eh, perché eh, il livello di povertà assoluta sta aumentando di, di ora in ora ci sono migliaia e migliaia di persone in tutta Italia che tutto il mondo viene a dire, che non, non hanno possibilità di farsi le spese quindi è, è, è giusto che il, uh, i supermercati abbassino i prezzi a scaffale ma in questa fase ma eh, farlo sulla pelle degli agricoltori, dei lavoratori, delle lavoratrici, dei braccianti diventa un atto eh, indegno e criminale. Quindi noi dobbiamo fare in modo che oggi la grande distribuzione che sta avendo degli, degli incrementi di fatturato in, importanti anche a due cifre si accolli il, parte di questa, di questa responsabilità Ehm, diminuendo, quindi dando l'occasione, l'opportunità a chi non ha accesso al cibo ad averlo, ma senza farlo eh, schiacciando i produttori agricoli, perché altrimenti diventa, come dire, un, un circolo vizioso in cui poi impoveriamo ancora di più le filiere produttive, e i mondi produttivi e non ne usciamo davvero più. Allora io in questo in questo momento penso ci sia bisogno dello sforzo e dell'impegno da parte di tutti eh, a fare in modo che ognuno nella sua parte faccia un pezzo di lavoro e si prenda un, un pezzo più o meno grande di, di responsabilità a partire da, dalla grande distribuzione organizzata. E telegrafico, Antonello, sei d'accordo con questa cosa? La grande distribuzione ha un ruolo... È importantissimo, o il consumatore può anche giocare, o i consumatori, i singoli cittadini possono giocare un ruolo? Secondo me i consumatori possono giocare un ruolo se cominciano a non pensarsi come consumatori, cioè se iniziano a vedersi come un insieme politico, nel senso che il singolo gesto individuale nel corso degli anni non ha prodotto grandi cambiamenti, perché eh, ovviamente noi diventiamo un, semplicemente un segmento di mercato che la grande distribuzione può accontentare. Però a livello politico si possono fare molte cose e si può sicuramente cominciare a orientare eh, tutti organizzati la politica verso forme anche di filiera corta, per esempio, di valorizzazione dei mercati, val eh, mettere di nuovo in, in sesto i mercati generali. Cioè io credo che oggi il monopolio rende molto forti eh, rende molto ingiusta la filiera quindi trovare delle alternative trovare dei canali diversi e cominciare a ragionare in questo senso può sicuramente essere eh, può sicuramente essere utile eh, partirei in ogni caso dalla base cioè eh, quello che è importante è concepire che il lavoratore soprattutto il lavoratore ricattabile in particolare ovviamente le persone senza documenti con documenti precari devono essere la base cioè la filiera non può essere orientata al uh, al profitto di alcuni ma deve essere sicuramente orientata a mantenere i diritti, diritti per tutti se non è così bisogna cambiare la filiera sì allora io eh, grazie mille Antonello io volevo dare un paio di eh, informazioni pratiche l'appello di cui abbiamo parlato l'appello che la Flai CGL e Terra hanno lanciato al governo e ha raccolto adesione da diverse organizzazioni di diverse eh, personalità chi vuole aderire può farlo mandando un'email a info.it oppure fly segreteria.fly.it e ringrazio tutti i partecipanti. E quindi diciamo, eh, Giovanni Minini, segretario generale della Fly eh, CGL Nazionale, Fabio Ciconte, direttore di terra, Antonello Mangano, responsabile terralibere.org Magda Yarza della Fragile di Foggia, Rocco Borgese segretario segretario GL di Gioia Tauro, Ilaria Zambelli coordinatrice del progetto Terra Giusta di Medu in Calabria e poi attraverso i video Alessandro Verona e Mamadou Dià di InterSos. Vi invito a seguire lo sviluppo di questo appello sulle pagine di Terra Onlus, della Fly di Terra Libero di dare libere e ringrazio ancora in ultimo ma non meno importanti l'onore cavallari e Francesco Panier che dietro le quinte hanno gestito diciamo le domande, le chat, l'interconnessione tra i vari partecipanti e spero che l'incontro sia stato interessante, abbiamo fatto questo esperimento su Zoom e grazie mille a tutti, speriamo di farne altro o meglio speriamo anche di ricominciare a farle di persona se ci sarà reso possibile nelle prossime settimane. Buona quarantena a tutti e buona serata. Arrivederci.